Francesco Monte non vuole incontrare Cecilia Rodriguez, il gossip a pomeriggio 5. Francesco Monte e Cecilia Rodriguez si sono incontrati dopo il grande fratello VIP? La verità pomeriggio 5. Francesco Monte e Cecilia Rodriguez non si sono ancora incontrati dopo l'eliminazione della sorella di Belen dal grande fratello VIP. A rivelarlo è Riccardo Signoretti, il direttore di Nuovo e Nuovo TV, a pomeriggio 5. Il giornalista ha confessato di aver sentito telefonicamente l'ex tronista di Uomini e Donne poco prima della diretta del programma di Barbara D'Urso. E a quanto pare l'ex di Teresa Anna Pugliese non ha alcuna voglia di rivedere l'Argentina. Soprattutto dopo le ultime parole di Cecilia all'interno del reality show. Come i più attenti ricorderanno, la Rodriguez ha prima definito Monte la perfezione, nonché più bello di Ignazio, per poi specificare di non essere più innamorata di Francesco. Dichiarazioni piuttosto confuse quelle di Cecilia che non hanno reso felice Francesco. L'attore emergente anche se non vuole incontrare la sudamericana è costretto a farlo. Come spiegato da Signoretti, i due hanno degli effetti personali dell'altro nelle rispettive case. Dunque, Francesco e Cecilia dovranno rivedersi per scambiarsi gli scatoloni. In realtà la modella imprenditrice vuole pure chiedere scusa a Monte per il comportamento tenuto all'interno della casa di Cinecittà con il ciclista Ignazio Moser. Cecilia, come già svelato in più di un'occasione, ha inoltre intenzione di recarsi a Taranto per scusarsi con la famiglia Monte, che negli ultimi quattro anni l'ha accolta e amata come una figlia.